ora Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Diametix e Marco007 e siamo tornati su Paper Mario di Origami King. Eh, questa parte abbiamo già iniziato a farla, soltanto che... Eh, Robet. No. Eh, solo un una cosa ci siamo persi, il fatto che... Ora è tutto restaurato nel, nella torre, belvedere. E che ora tutti i disegni sono stati cancellati. Basta ora. Ora dobbiamo andare qui: alla funivia. Ma tipo andare a, a, a vedere la casa, quella lì, no? Si, sì, aspetta, madonna. Ben, la funivia si porta subito là non vado subito alla funivia parlo con sto Todd ah è vero qui c'era pure un Todd dov'è che stava? cerca hai la memoria proprio corta eh ancora un paio di giorni avrei messo le radici tu hai proprio la memoria corta ti dico le cose sì, due minuti bene. dopo te le scordi non mi hai detto niente tu ah, ce l'avete fatta. ce l'avete fatta mi avete liberato Ringraziarvi, vi posso portare in cima al monte autunno, viva Non ho l'ora di ri rimettermi ai comandi della mia funivia E' proprio dove siamo diretti, dico bene Mario, perché il nostro volo sembra proseguire in quella direzione Ho un passeggero in attesa, quindi fatemi sapere se volete salire o no Volete salire sulla funivia? No Se vi va a tornare con nessun problema, sì, sì, va bene Ok, ora andiamo a quella casa, taglio E siamo tornati, qua c'è un Todd. Abbiamo... C'è la campanella. Dove mm. sarà? Oddio, quanti? C'è pure un altro. Questo è più grasso. Non ci passa. Io sono l'ultimo. Spero che non ti sia troppo deluso. o volevo dire l'ultimo arrotolato in quel buco. Ci sono ancora risme di solda da trovare. E se fosse stato davvero l'ultimo, quello proprio l'ultimo del gioco. Mm, oh no. Vabbè, non abbiamo neanche tagliato e siamo subito qui alla casa che abbiamo liberato. Guarda la pena lì, vabbè. Sta subito un uh, Todd qui, probabilmente. Ho visto qualcosa muoversi, no, erano solo i pizzeli. Uh, cartello. Ogni volta. Mario avrei dovuto saperlo, grazie mille. Ok, per ora non vediamo la casa perché... Boh, cioè... Entraci, scusa. Va bene. Centro di ricerca. Ok, è praticamente un modellino della casa. E abbiamo preso tutti i modellini, bene. Liberiamo prima sto tubo. Che porta fuori dal museo, me lo ricordo. Quindi è meglio non provarlo per ora. Ah il proprietario di questo studio di ricerca Stupendo mi hai trovato Mario E, e se l'assistente affidabile che vado cercando da, da tempo fossi proprio tu Vedi sono il ricercatore capo qui eh, al centro di ricerca Sviluppiamo tecnologie per rilevare ogni sorta di cosa che di norma sono difficili da trovare La tecnologia dei sensori cambierà il mondo Stiamo montando ogni invenzione convenzione sovvertendo tutte le meccaniche di gioco più osti, ostiche Dato che hai dimostrato una certa attitudine per ritrovare i Todd ti permetterò di trovare la nostra ultima invenzione, il Radar Todd. Ma Questa meraviglia una... permette di scovare sì, i Todd sì. nascosti senza fare una piega Cioè Radar Todd? E sia, salta dentro quel tubo e ti darò una breve spiegazione. Ok, No, no, no, no, non mi interessa. Metti sì. 1, um, 2, prova. Mi senti Mario? La c'è che ti guidi un piccolo Winston test del radar Todd. Il dispositivo che ha la sua testa, come potrei già aver intuito, è il radar Todd. Sensore rotante scansionerà l'area e segnalerà eventuali Todd che sono nelle vicinanze. Più ti avvicini a un Todd, più intenso sarà il segnale del radar. Quando pensi di averlo raggiunto, dai una bella martellata davanti a te per ristendere, ristendere il Todd: Un strumento avanzato che richiede molta energia, per cui la batteria si esaurisce velocemente. Quando la batteria si scarica, il radar Todd non funziona. Quindi usalo eh, con oculatezza, ok? Come faccio a ricaricarlo? Con questo è tutto, fai una prova. Trovi torno nascosti prima che la batteria si esaurisca. C'è la campanella pure Un attimo, vai questo. Io voglio andare al Monte Autunno scusa No non puoi Ce n'è un altro Bob Qui <ride> E la campanella pure Può bastare amico U la madonna Ma qua senza radar nuovo true e basta e' qua La campanella mi ha fatto scattare Scusa Ce ne sono uno di là e uno di là Però più lontano Ok Qui poi l'altro, oddio, sta campanella. È di qua, eccolo. Non riuscivo neanche a camminarci attraverso. Fine, finalmente. Visto che funziona, grazie a te, il test è stato un successo totale. Quindi, possiamo andarci. Devo ammettere che è andata benissimo. Radon Tord non è nemmeno ne ne ne esploso. La fortuna ci cioè ha sorriso. Cioè ha riso. Che cosa significa? Ora quel che rimane prima della certificazione ufficiale è un test approfondito nel mondo reale. Forza Mario, prendi il radar e portalo con te. Ci sono ancora tanti togli difesi da scovare. Bene, ora abbiamo sia il radar che la campanella. Quindi letteralmente se non troviamo i Todd adesso, mm -hmm. non li troveremo mai. Prima la batteria se lo dice puoi ricaricarla con uno specifico per il carrone, tuttavia. Per oh, usarlo ah. ti serve una piccola donazione di monete, se sì, l'energia non è gratis. Se i fondi della ricerca, ricerca non sono infiniti. Quindi va a monete. Sì. Io continuerò le, le mie ricerche qui. Ci sono ancora tante meccaniche tradizionali da sovvertire. Da sovvertire. Del resto, buona fortuna. Va, quindi.. Quindi, sa, questa è una semplificazione del 100% Equipaggio e quando è che appare? Ah, è no, un eh. accessori. Non, non fa parte degli accessori. Oggetti chiave? Oggetti chiavi? No, oggetti. Al ah, un attimo, eh. oggetti sta. GRAAAH. Comunque, dovresti provare eh, a colpire eh. quel, quel tubo. Niente. Vabbè, comunque, qui abbiamo già preso molti Todd. Per un momento lo stavi dicendo. Ok, in questa, in questa volta abbiamo, sono scappato. E, e bastava premere B, quindi non è tanto difficile. Oh, allora è così che si recuperano le cose finite sugli alberi. Finalmente so come riprendere quell'aquilone. Sì, procurati un bel martello. Ricordate, bambini, procuratevi un bel martello. Martellate gli alberi. Vabbè, ora tagliamo e torniamo in quel punto. Volete salire sulla funivia? Sì! Ok, finalmente! E come mai questo... come mai questo ritardo? C'è un inghippo? Se va, va tutto bene là fuori? Sì, grazie, sto solo aiutando questi ultimi passeggeri. Ora avrei sul sommontato un buon divertimento. Mm, chi è questo fantomatico personaggio? Mm, fantomatico, che è falso! <ride> ecco il suo piede! Wow, che <ride> spettacolo! così in alto sì. il panorama è così vasto le montagne sono così grandi vedi anche tu qua mario no. montagne di qua montagne di là montagne da tutte le parti da tutte le parti non fare così ci sono gli sconosciuti sono così, perché ti nessuno notare. perché nessuno mi ha mai detto che il mondo era così bello perché vedi, non esci vedi, vedi. di casa cos'è la prima volta che esci di casa mi ha, mi ha, mi ha previsto But cioè non lo so oh stavi dormendo scusami tanto non volevo svegliarti sono così contenta io eh, Il mio amico Mario e io siamo in missione Stiamo seguendo un lungo nastro blu e tu cosa ti porta a bordo di questa funivia? Io beh sono un po' bomba E tutto questo quello è quello che mi ricordo Questa cosa è una perdita di, di memoria? Sai come si chiama? Si chiama aritmia? Ammennistia? Non mi ricordo Ok In qualsiasi modo si chiama, si chiama Alzheimer in qualsiasi modo si chiami. No, amnesia, no. No. non è l'Alzheimer, è proprio un'amnesia. In qualsiasi modo si chiami, io ne ho avuto una bella grossa, perciò sono in viaggio per cercare di ricordare, beh, tutto quanto. E come fai a sapere dove vivi? Che ne sai che devi andare? Sta andando in giro, così cerca di ricordarsi. Mm. Qual è la. dove è casa mia, qual è lo scopo della ah, mia appunto. vita, eccetera, eccetera. No, nessuno lo sa. Solo Mario sa che è il tuo Hai avuto un'amnesia, hai perso <ride> tutti i tuoi ricordi, oh poverino? Ehi, hey, ho un'idea. Vai da un dottore. Perché non vieni con noi? Possiamo aiutarti a ritrovare i tuoi ricordi e farne altri tanti, tanti nuovi durante la strada. Vendo la strada. Che dici Mario? Non sarebbe bello se venisse con noi? No, no. Wow, dici sul serio? A me non sembra molto entusiasta in realtà. E adesso come, come vi dicono no? Cioè, voglio dire, è molto gentile da parte vostra, ma no. Non ho neanche una mossa speciale, vi sarei solo di un piccio. <ride> cioè magari potreste convincermi se voi insistesse, ma.. Puoi fare quello che faceva Bob. Va back. bene, come non detto. <ride> Hai ragione, meglio se viaggia da solo. Scusa il disturbo, buon viaggio. Ma <ride> come lo guarda? Si è già arreso Cioè, si è già arresa Ma come si muove? È tutto storpio. E Ehi. La tua offerta è ancora valida, sai quella di ecco venire con voi? Ma perché, ecco, stavo facendo un pensierino su venire con voi in missione. Tu con quei baffi, con me sul cappello, ti chiami Mario, giusto? Non so perché, ma mi suona familiare. Hai l'aria di uno con un sacco di esperienza in avventura del genere. Eh, eh, Insomma, che posso conosco. venire con voi? Per favore. Dai. Metti, dovevi mettere no, dobbiamo vedere eh, che succedeva. No. Evviva... Oh guarda la cima del monte è tutta rossa Deve essere il monte autunno Se me l'avesse chiesto consiglia Posso venire con te? Io avrei risposto no Mentre se, se me lo chiede lui va bene No <ride> Eh ragioni manca un cartello con scritto autunno E poi siamo a posto non Dovrebbe essere quel monte Ah fra poco siamo arrivati Non vedo l'ora di sgranchirmi le gambe Sono sempre, sempre ammesso che ce l'abbia da qualche parte no, no è la risposta Ora che siamo compagni d'avventura Permettete che mi presenti come si deve Mi chiamo bomba hai già detto malgrado mi aspetto prometto di essere una pala al piede mario e va anche per te signorina fluttuante mi chiamo olivia piacere di conoscerti Ok. a caso la cosa su cosa mario poi sto... mario che non ha non ha fatto niente assolutamente niente in tutto in tutto il tempo <ride> serio Bella! l'accoglienza Ce lo dici proprio così Evviva Eccoci al monte autunno Wow In questa stagione Le foglie hanno dei colori Meravigliosi È autunno Che cosa ti aspetti? Che siano verde Che siano verde Lasciamo perdere Che siano blu le foglie Un posto perfetto, perfetto Per fare fotografie E crearci tanti bei ricordi Non pensa anche tu Bobert Bobert Signore io mi chiamo bomba, Prego Ad ogni modo Dovremmo affrettarci A seguire quel nastro blu si che in inglese lo chiama Bobby Bobbert sempre Benvenuti a Montatuno Siete pronti per un, via un bel viaggio nella stagione più colorata dell'anno Ah Mario, grazie per avermi salvato Se vuoi fare un giro sulla funivia Vieni pure da me, ok? Ok, quello ti al, pa al paese mio l'autunno non è colorato è Semplicemente l'inverno prolungato Splish splash, grazie per avermi salvato Splosh, volevo dire. Um, non ci posso credere, sei Mario, grazie infinite. Prego, infinito. Ero bloccato su questo monte da giorni, suonando il mare aperto. Se sì, del caso che io sia comandante Todd. Wow, non la vedo. Andrò a occuparmi vedo. della mia nave. Or, ormeggiata sul, por, sul al porto di Borgo Todd. Mm. Vieni pure a trovarmi la prossima volta che passi in città. Ti ricordi quella nave che non potevamo usare, sì. ecco. Io no, non me la ricordo. N non c'era una nave, ma c'era un <ride> porto. Oh, è vero, un, un, un vero Todd di mare, che bella deve essere la sua vita. Sempre a uguale, navigare non, non per i sette vita. mari, vabbè lo so, è uguale. Cosa? Bella vita deve essere la sua. Ho detto, Cosa? sempre a navigare per i sette mari, vai. La prossima volta che passiamo per Borgo Todd dobbiamo provare ad andarlo a trovare. Dobbiamo andare a trovare 40 persone ancora, Borgo Todd. Che non fa niente. La storia non ci ha ancora portato a Borgo Todd, quindi non siamo neanche andati al coso bellico. Su, belli le carte bellicose. Oh, guarda. C'è un Todd dentro l'albero come sempre. <ride> Ci ha creduto. No, non <ride> può essere qui. No, però colpire, colpire quale foglia. però colpire quale foglia. Un attimo, si è aggiunto alla compagnia. Si, buonissimo. Si, vedi, avvicinati di nuovo. C'è la campanella, vedi? Colpisci tutto e lo troverai. Ah, ecco. Dovrebbe essere qui. Eccolo. Lo... Ehi, hey, grazie. Ah, nemmeno e parla di dialogo. No. Ah. Era così ovvio. Invece no, non era quel fiore. Prova un po' a colpire queste foglie qua. Ma queste sono tutte di... Carta. Sono sospette, ok? Fiore. Siamo oh. appena stati lì. Siete Metti il radar, scusa. Ma di già, per una cosa... Una sì. scimmia... Prova a colpire qua dietro. Non gli paletti. Oddio, oh. dov'è questo Todd? Gimmi radar. Ah, è qua sopra. Lasciamo, toglilo toglilo È là sopra. Questo, ra questo coso che mi prende i togli delle altre stanze. Non è un'altra stanza. Lo so, però anche sana. alle volte è successo pure quello. Ehi, questo deve essere il nastro di cui parlavate sembra che scorra verso sinistra, vado in ava scoperto Bobix, stai attento mi raccomando Signorina, per favore mi chiamo Bobomba niente paura, stavolta ho capito torino avanti lo chiamerò sempre il giusto nome di Bobby. Bobbi attimo, sta davvero scritto Bobby ora no, no, non c'è, non c'è più ha abbandonato il gruppo, dove <ride> vai? vai, torna si sopra, a esplorare scusa, avevo già esplorato un po' no lì vedi quelle macerie eh, vedi su. ma ti... ha, sen... ha no, no. senso lasciare che Bobby se ne vada in giro da clicca solo clicca sì <ride> che vedi di là vedi? no staranno robe si sì, ma le vediamo dopo ma Bobby hey, e il grande M, grande M guarda qua perché il grande M ma che un vicolo cieco adesso come facciamo a seguire il nastro stupido vicolo cieco mm, forse potreste scalare questi massi sono enormi, impossibile saltare oltre. Persino per uno come te, grande M. Saltare, no, ma arrampicarsi, sì, che ne dici? Se non possiamo proseguire per di qua, ah, allora forse potremmo provare a vedere cosa c'è sulla vetta. Ok, gli spaini che conosciamo già. Quindi non ci interessa. Tirin, Tirin. Eh? Tiring. Ah, la campanella quello cos'è? Magari è un nuovo compagno di viaggio? No Eh piccolino ti va di unirti a noi? Bobby fermo! Quello è uno dei soldati origami? gente pericolosa! Questo, questo piccoletto sì, qui? Sul serio? Beh sì! Quali punti di danno è un po' da duro nei effetti Veramente Va bene vorrà dire che me ne stanno alla larga da questi tipetti piegati Sì, stai alla larga che non ci danno neanche esperienza <ride> sembra che stia ruotando stiamo ruotando noi sta scuotendo ecco vedi l'avevo previsto che ci fosse comunque sempre qua perché. su che non ci possiamo andare Because Because uh. ho detto perché non ah. ho detto perché tu perché non ci possiamo andare io ti rispondo because ho detto oh, ma guarda ciao ci pesciolini questi pesci di montagna devono passare tutta la vita a dimenarsi in superficie, interessante. Eh, ma avevo pure perso la memoria, ma qualcosa non quadra. I pesci dovrebbero stare dentro l'acqua. Ah, penso che parlando Libia. via. Uccidili, uccidili, uccidili. <ride> Cosa sono queste scatolini di tonno? Boh, però quale è sicuramente un Todd. Appunto. Le latine sono tutte vuote. Ma cos'è una discarica questa? Vediamo che dice l'etichetta. O ah, N-O-T o, o t o n o t che cos'è? Ah un attimo, l'ho letto al contrario perché sia se semplice tonno. Come hai fatto a leggerlo al contrario? Sta uno specchio. Sì. Eh? Che ci fa una barca qua su? Ah Bobby, sei proprio in genotto. Non avrò viaggiato molto ma le barche galleggiano. Questa cosa. Questa cosa qui se ne sta per terra, quindi non è una barca. Mi sa che l'amnesia ha colpito non solo la memoria ma anche la tua capacità logica. <ride> so bene che cos'è una barca signorina. Se qui c'è una barca là deve esserci anche un lago. Se è così quel lago deve essere. Prosciugato! Oh no! Wow, questo sì che è un colpo di scena. Quindi questo è un lago. Aspetta, ma non è pericoloso stare sempre. Potremmo finire tutti inzuppati. Dobbiamo uscire fino prima di essere travolti dalle acque. Questo lago sembra bello secco, quindi non c'è pericolo Ma se ci fosse acqua potremmo sempre salire su questa barca Così potremmo navigare oltre quel vicolo cieco e seguire il nastro blu. Quindi dici che dovremmo riempire di nuovo questo lago d'acqua? Eh? Sì Io non so proprio che pesci pigliare, da dove iniziamo? Da dove potremmo iniziare? No Ah Ce lo dici proprio così? Schidiamolo Kill him è un nuovo nemico marco è un nuovo Bravina, nemico pesce nemico. smak Sì, l'abbiamo già visto un Todd in scatola era un momento per candidarmi come guida per le gite sul fiume ma mi hanno silurato penso certo che a questi deve piacere un sacco il tonno in effetti a forza di remare con un remo solo deve venire fame ok scimmia Todd. Perché salti? Ti avevo detto oh, di leggere. Carina e scimmietta. Me deve essere un non po' difficile. Fatto così, come a dire, legge. Vabbè, è scappato. Quindi, Ah certo cerco cioè, un sacco di tonno in scatola. Forse addirittura un'intera fornitura annuale. Certo quelle basterebbero per un mese. A no, è una, è una fornitura autunnale. Ha, ha, ha, ha, ha. No, non ti ridere Perché non è una battuta. Vabbè, oh, quella scimmia Todd è inutile da prendere. Wow Ok lasciamo lasciamola Dovremmo seguire Bobby Venite presto questo è un posto perfetto per creare ah, un bel ricordo di zecca Vai alla zecca di ah. stato E te lo fai il ricordo Di zecca Si sì, qui ci sono tanti bei bel panorama eh Guarda quell'edificio Solenne Austero mistico com'è? Quasi fosse un santuario Se fosse un pezzo grosso degli spiriti acquatici io ci verrei come Um, mi sa che potreste avere ragione Bobby Sembra proprio un santuario E c'è dell'acqua Un momento Sarebbe la cosa perfetta anche per qualche spirito delle acque Che? Ah e se fosse oh. il santuario Dove vive il cartomagno dell'acqua Mario l'abbiamo trovato Questa deve essere la dimora Del cartomagno dell'acqua E signore di tutti i fluidi Corporei e non cioè, sarà sempre così. Troviamo un problema, cartomagno sì. e, e. Ah, basta. dunque questo cartomagno dell'acqua è una sorta di unità che regola il potere dell'acqua. Eh? Se andassimo a chiedere lì di riempire di nuovo il lago, no, lo uccidiamo e poi usiamo consiglia per, per farne una cosa. Olivia, eccolo. Guarda questa piastra la manforte: Hai visto che eh, quel colore è blu acqua? Se non c'entrasse con qualcosa, provo. E se c'entrasse, proprio con. Um, con il cartomagno, cartomagno, cartomagno dell'acqua dell questa piastra manforte ci può tornare utile per il lago prosciugato per incontrare questo cartomagno dell'acqua mario andiamo da uh, a quel santuario mm. sarà più avanti oppure più giù qui Tod Cartello Cartello cartel. Com'è se Ormai neanche che leggo i cartelli Ormai Chi è che leggi i cartelli nei giochi? Noi all'inizio del gioco Ok Wow ammasso di foglie secche Perché? Perché sì. Tra un po' trovere io Troveremo il trofeo merito... trofeo Ormai mi merito io una statua Non queste cose inutili perché c'è un buco in mezzo siamo seri. <ride> sì. wow guardate quanto è alta l'erba e <ride> lì c'è pure un nemico bobby quando ci passeremo dentro non riusciamo a vederti quindi staci vicino e non perderti ok accendere il radar ok il todo sta lì sotto si sì, dovresti ecco in breve finalmente soccorso ero così solo qua ecco questo è il mio miglior grazie cos'è per aumentare? si sì. ah wow solo 5 in battaglia avremo tipo 85 da 80 a 85 dimelo subito sì comunque se Bobby è un compagno di gioco inutile eh, è inutile cioè cosa sta facendo per noi Niente. nulla che stai cercando? Il radar, c'è un Todd qui vicino. Ok, è di là. Ci sei vicino? Ti stai allontanando, ti stai allontanando. dovrebbe stare? Qui. E di qua. È giù. Sopra. Sopra. A sinistra. <ride> Ok, fermo Funz un secondo. Funziona, radar! Ok, ce ne sono due. Vai sotto prima. Un attimo. Ok, è qua. Perfetto. Ok che Io ormai ho perso ogni speranza di uscire da qui, grazie. Potevi uscire da solo. Ah, è vero, era piegato. Ok, ora okay, questo Secondo me è qua. Cioè qua, secondo me. Ecco. Ah no, non ha i segni. Wow, come hai fatto a trovarmi? Mi leggi nel pensiero? Anche in questo momento. Spero sì, proprio di no. Stai pensando Oppure Ma la vera cosa è Stava pensando Oppure lo stava dicendo A bassa voce mm. Che ora toglilo però Il radar L'ho tolto Ok Piririm Ah no quel Un attimo Forse c'è un Todd qui No Niente Niente Che se è questo Alterino Nel cartomagno Nell'acqua Ok parte è benvenuta è eh, liquida guarda che puccioso altarino. ok non usare i coriandoli perché i coriandoli dovrebbero servire a qualcosa eccetto coprire i strappi me lo fai, me lo fai spiegare ho me lo oh meno male qualcuno è riuscito a trovarmi sapevo che soccorsi sarebbero arrivati prossimo coso e... e ci fermiamo mi vedi sta là pure cosa? Ha ah, un blocco salvataggio la panchina non ti serve sei già max non c'è nulla, non c'è nulla, basta andiamocene Bobby <ride> voglio vedere dove si posano Bene, siamo usciti da dall'erba alta Ora non incontreremo più Pokémon mm -hmm. Per un po' è piacevole. Ma la larga lunga fa il sole Se poi non si sa mai cosa puoi trovare in mezzo Tipo Bobby non c'è Vero, si è perso Wow, siamo vicino al santuario delle acque Ci riveremo in mente che non si dica <ride> Come no? <ride> Ci siamo quasi, Bobby, sei contento? Come trovare una bomba in ecco un paiaio? Come trova un ago in un paio? No, una Probabilmente roba. si è fatto prendere la fuoco il corso avanti. Sì, certo, come no. Oh. <ride> Apprezzo il suo entusiasmo, a volte è un po' pesante essere appresso. Ok, salvo. Bobby, Lo troveremo nella prossima puntata. O forse no. Mm. <ride> Quindi niente, ci vediamo alla prossima parte di Paper Mario di origami, Paper Mario Ok. Quindi ci vediamo alla prossima, ricordatevi di iscrivervi.